Io non ce la faccio più. Io mi sono rotto i... Cosa? Pensavate davvero che non ne avrei parlato? Dopo tutto lo schifo che ho visto passare sotto i miei occhi Dopo tutta la monnezza che ho visto in queste ultime settimane Davvero credevate che non avrei mai fatto questo video? E non me ne frega se ci saranno lamentele eh, o queste varie cose Io questo video lo volevo fare Anzi, meglio dire, lo dovevo fare Ed eccomi qui pronto a lamentarmi Pronto a distruggere Pronto ad insultare L'annuncio del secondo film di Death Knot su Netflix. Esattamente, ragazzi, a quanto pare non è bastato distruggere l'opera originale con quella porcheria di film. No, a quanto pare hanno deciso di farci un seguito. Aspettate, aspettate che ve lo leggo. Tra le proprietà che possiede già, Netflix sta sviluppando un sequel del thriller horror del 2017, Death Knot, che Sarandos ha definito un successo considerevole, con Greg Russo che ha scritto la sceneggiatura. Allora, ok che ancora non è uscito alcun trailer del secondo film Ok che è possibile che siano solo voci, solo rumor È possibile anche che non... infatti ancora non è del tutto confermato il secondo film di Death Note Ok, diamo il beneficio del dubbio È possibile anche che questo film si dimostri addirittura superiore al primo Il problema sta <ride> che... Quando mai sono riuscito a fare il seguito di un film che era già una porcheria? Ve lo dico io, ZERO! Ok che questo film ha riscosso sicuramente un successo dal punto di vista del guadagno E so perfettamente che i produttori, i sceneggiatori, i registi devono pur mangiare, devono pur campare con qualcosa Ma almeno un minimo di impegno nel produrre questi film Un minimo di attenzione vi prego! Poi, Netflix, io ti voglio un mondo di bene. Grazie a te sono riuscito a scoprire serie tv davvero interessanti di cui non avevo la minima idea che esistessero. Cito La Casa dei Papel, Cito anche Lucifer di cui io ringrazio veramente Netflix per averla acquistata e per aver permesso di continuare questa serie Io ti ringrazio, hai fatto buone cose Però negli ultimi anni dobbiamo ammettere che hai prodotto una marea, ma proprio una marea di stronzate Cito ad esempio Existence, Existence ha un'idea davvero geniale il problema è che è stata gestita davvero, davvero male Lo stesso discorso vale per 13, in modo particolare per la seconda stagione E lo stesso discorso vale per il film di Death Note E secondo te io, con tutto questo mare di stronzate Con il fatto che il primo film è stata una porcata Secondo te io posso veramente pensare Posso veramente pensare che il secondo sia addirittura meglio del primo? Beh ragazzi, io ho detto la mia sull'annuncio del secondo film di Death Note prodotto da Netflix. Ora se non vi spiace, vado a togliermi la vita. Arrivederci.